Campo scuola estivo organizzato dall'Associazione Socioculturale Il Pentagono. È con immenso piacere che rinnoviamo questa esperienza che coinvolge i bambini dai 5 agli 11 anni nonché i giovani e i giovanissimi e gli adulti in qualità di educatori. È un'iniziativa dunque con valenza a 360 gradi e che intende appunto sostenere i genitori, eh, i nonni e, e i bambini e far sì che anche eh, i giovani educatori eh, vivano un'esperienza di crescita. Il campo eh, si, svolge da, si è svolto, si sta svolgendo dal 25 giugno al 7 luglio, esclusa la domenica, dalle 8.30 alle 13.30. Eh, Naturalmente prevede eh, lo svolgimento di attività ludico-ricreative, eh, giochi di animazione, giochi di abilità, eh, giochi sportivi eh, e altre attività eh, quali il teatro, la musica, il ballo. Lo spirito del campo è appunto eh, rendere felici i bambini, impegnarli in attività in cui possano dare libero spazio alla loro creatività e vivere eh, qualche ora di relax e di serenità con, eh, con i loro compagni per far sì che, eh, si riesca, cioè, che riescano a confrontarsi con gli altri eh, perché ehm, forse ehm, attualmente il problema dei, dei giovani e dei più piccoli è proprio questo, vivere, eh, riuscire a confrontarsi serenamente con il prossimo e rispettando le idee altrui e vivere eh, serenamente eh, in società. Tra le attività del campo di, del Pentagono, che ha organizzato il Pentagono, eh, ci sono anche delle attività educative eh, con delle materie spe, specifiche. Eh, non è il primo anno, infatti stamattina io sono qua in quanto socio eh, dell'associazione dell e eh, presto eh, volentieri eh, la mia professionalità in un settore che eh, credo debba essere diffuso eh, alle nuove generazioni che è quello appunto della protezione civile io stamattina in un'ora eh, di lezione cercherò di eh, trasmettere a questi ragazzi, in, questa, in questo caso i bambini eh, della scuola eh, dell'asilo e della, delle elementari, delle prime due classi delle elementari, eh, alcune nozioni basi di eh, protezione civile. Questo perché eh, riteniamo, insieme al Pentagono, che eh, sia una, eh, un argomento eh, sul quale eh, queste giovani eh, generazioni debbono essere eh, sensibilizzate. E quindi eh, con piacere stamattina eh, passiamo, eh, a dare questo passo a dare questo contributo ai eh, ragazzi eh, che stanno frequentando il campo scuola.